Allora, diciamo che il tempo ci ha aiutato, siete molti di più. Dunque, primum non nocere. Perché lo dicevano? Perché gli antichi medici mettevano questo precetto prima di ogni cosa? Perché? Allora io adesso voglio sollecitare una vostra riflessione perché c'è un perché sempre e il motivo si riassume in una parola che poi vi spiego meglio che è il, il rispetto il rispetto che cosa significa? significa che i medici di una volta ancora ricordavano che l'essere umano è una meraviglia è una gestalt, come dicono i tedeschi, una fusione incredibile di cose che non possono essere ridotte a pezzetti e che ha una sua forza, compresa la forza di autoguarigione e che un medico, se è un medico, deve riconoscere questi milioni di anni di lavoro della natura che hanno generato questa meraviglia che è l'essere umano e deve saper piegare la testa di fronte a questa meraviglia che è una meraviglia che ha a che fare con un regno che adesso è il tempo che risorga e questo regno è il regno dello spirito perché se non risorge lo spirito non ci salviamo perché è lo spirito che ci porta oltre la paura perché è lo spirito che sa più di noi ciò di cui noi abbiamo bisogno e' perché è lo spirito che dobbiamo interrogare con umiltà e non con l'arroganza che la scienza ha dimostrato falsamente perché non è più una scienza quella che è arrogante, è un'ideologia, è un sistema di oppressione, non è più la scienza che dubitava. Dobbiamo abbattere la paura, per abbattere la paura dobbiamo riconoscere la meraviglia dello spirito, dobbiamo superare tutte le nostre paure. Perché questo è il cambiamento e io invito tutti, vi prego, di cominciare a parlare con chiarezza perché non possiamo continuare a combattere le medicine dicendo semplicemente ah, perché anche l'omeopatia ottiene i suoi risultati. Non è così che ragiona lo spirito. Lo spirito su cui le cui forze sono alla base della riflessione omeopatica si basa su un approccio completamente differente e dobbiamo avere il coraggio di cominciare a dirlo. C'è bisogno di ricominciare a dire questo, la ragione non è l'unica forza, l'intelletto non è l'unica forza. L'intelletto ci ha portato a questo, l'intelletto ci ha portato a questo comune, l'intelletto ci ha portato a questa distorsione della politica che crede di fare il bene schiacciando l'individuo è la follia, il nazismo era ragionevole per i tedeschi dell'epoca, bisogna che ce ne rendiamo conto, è questa ragionevolezza che va sconfitta, bisogna ritornare a sentire, ad amare, a intuire, dobbiamo intuire, dobbiamo comprendere che le forze di guarigione sono dentro di noi, dentro di noi! e che un medico che si rispetti ha l'umiltà di mettersi a servizio di queste forze e io sono figlio di medico mio papà era un ematologo era primario di un laboratorio di analisi molto importante a Roma io sono cresciuto in mezzo ai medici, sono cresciuto in ospedale quindi non sto parlando di cose che non conosco, sto semplicemente sottolineando il fatto che bisogna cominciare a uscire dal semplice ragionamento, bisogna ritornare ad avere fede, perché la vita ha bisogno di fede, non di ragionamento, di fede, fede, fede! E non mi riferisco alle religioni, perdonatevi, con il rispetto per tutte le religioni, mi riferisco allo spirito. È dello spirito che dobbiamo rianimare la forza. E adesso vi voglio leggere questo documento dedicato a mio papà e a tutti i miei amici medici. E vi faccio sentire quanto spirito c'è qua dentro, quanto spirito c'è. Oh, questo è tratto da Wikipedia, lo potete trovare tutti. È il moderno giuramento di Porto. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che io compio e dell'impegno che assumo, io giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio in autonomia di giudizio e di responsabilità di comportamento contrastando contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della mia professione ordine dei medici, vergognati! vergognati! voi, guai a voi, guai a voi che avete giurato queste cose e le state disintegrando, io giuro di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, e io aggiungerei anche spirituale, ma il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona che sto curando, con cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale io ispirerò ogni mio atto professionale. Io giuro di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, senza discriminazione alcuna, il vostro pass va contro tutto ciò, inghiottitelo, io giuro. Giuro di promuovere l'eliminazione di ogni forma di disuguaglianza nella tutela della salute. Non lo so, a voi sembra poco chiaro. Cioè vi sembra poco chiaro. E questi hanno giurato, hanno giurato questa roba qua. Io giuro di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati. Ma io non...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 di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno. Ora, quanti di voi si sono sentiti dire dal medico di base, eh, ma, no, ma che, no, questo non lo posso farmi dispiace, no, lei deve fare, guardi si perché, ma io no, scusi, io ho delle perplessità, no, perplessità, ma come? E eh, questa sarebbe la relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori. Ma dov dove, dove sta? Dove sta questa cosa? Dove sta questa cosa? Poi aggiunge e su un'informazione preliminare al consenso comprensibile e completa. Matteo, dove sei? Vieni a darla tu l'informazione, perché i medici non ci riescono, e non tutti, eh? ripeto, evviva quelli che qua stanno a rappresentare questa ancora piccola resistenza. E il, il dottor Bungaro, che è intervenuto prima, io lo so che voi siete in difficoltà, ma anche voi, dottore, dovete uscire fuori! fuori, dovete uscire fuori perché è tempo, io ci metto la mia faccia loro ce la stanno mettendo tutti i medici devono uscire fuori e questa cosa, capiamoci bene perché forse non è chiaro tutto quello che sta succedendo è opera dello spirito è opera dello spirito ma questa cosa non smetterà mai se noi non cresciamo se noi non cresciamo, continueranno e peggioreranno. Bisogna uscire fuori, perché se no questa cosa durerà anni, è inarrestabile, però può durare tre mesi, tre anni, trent'anni, trecento. Dipende da noi, dipende da noi. Io giuro di attenermi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 rimango allibito cioè rimango allibito perché come fai a allora? noi? È, è impossibile leggi questo e, e dici ma, ma com'è possibile? Com'è possibile giurare una cosa del genere e sputarci sopra? lo dovete sapere quando andate dal medico di base dovete prendere questo cavolo di foglio e glielo dovete sventolare davanti glielo dovete sventolare davanti andate alle ASL e sbatteteglielo sul muso perché è una vergogna, è una vergogna! è una vergogna! Bertone, Bertone, Bertone, Bertone, Bertone, Bertone, Bertone, Bertone. E con questo io chiudo... Ricordandovi davvero che la nostra battaglia, come il nostro amico con lo specchio continua a mostrarmi, è sul superamento della paura. Noi dobbiamo veramente non cadere nell'inganno di diventare come loro. Noi dobbiamo alimentare le forze dello spirito. Questo non significa che ogni tanto qualche urlaccio e qualche bastonata ci sta pure, ma è la proporzione. Noi dobbiamo rialimentare le forze dello spirito e perciò non dobbiamo cadere nella tentazione di polarizzarci e cominciare a trovare solo il nemico, l'aggressione e vivere nel terrore. No! La depressione prende tutti. Quando io ho saputo della legge Lorenzin non ci credevo. Non ci credevo, non ci credevo, non ci credevo. Non ci credevo. Non ci credevo sono stato male per dei giorni, dopodiché ho chiesto aiuto a questa forza, che è la forza della madre, e non la madre, la madre come archetipo femminile, la madre sta tornando, la madre sta tornando, dobbiamo sostenere questa cosa, perché adesso abbiamo il suo aiuto e ripeto, non è una questione religiosa, è una questione spirituale. Perciò non fatevi buttare giù. Abbiate il vostro momento di depressione, ma dopo risalite col sorriso e con la forza dello spirito. Grazie Antonio! In mezzo! Antonio Vino Canella! Thank uh you. -huh.